Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, eh, siamo qui con Don Dante Carraro che saluto, ciao Dante, buonasera, ciao, ciao, Giuseppe, ciao, ciao. È la nostra diretta del Festival della Salute Globale, la pagina Facebook, eh, adesso poi entreremo subito in tema, eh, Dante Carraro è una figura molto nota per tutto il lavoro che fa, che fa il QAM l'associazione Medici con l'Africa. Prima di entrare volevo chiederti come stai innanzitutto, come, come vanno le cose a Padova? Stiamo, stiamo bene, sì, sono rientrato eh, una ventina di giorni fa dal Sud Sudan, che è stato l'ultimo paese, adesso sono qua eh, solo soletto, si lavora molto a distanza, il lavoro è impegnativo proprio perché anche in Africa purtroppo il virus sta crescendo e, e quindi siamo, siamo ben... Ben sul pezzo, ecco mi viene a dire. Adesso, adesso ci arriviamo, quando tu dici solo soletto intendi dire che sei a casa in questo momento, ma a Padova siete tanti che lavorano in Italia, sono tanti, quanti siete? Una grande comunità. Insomma una grande comunità, dire quanti siamo, sicuramente la rete dei quasi 5.000 volontari che abbiamo distribuiti sul territorio eh, ci sono, eh, però abbiamo anche 3.000 persone sul campo, 3.000 operatori di cui il 10% sono italiani e europei, ma tutti gli altri sono colleghi eh, driver, watchmen eh, africani che lavorano con noi per fortuna, eh, noi siamo medici con l'Africa e quel con per noi è eh, espressione anche di queste cose. COUM eh, poi, eh, questo non, non tutti lo sanno, vuol dire invece collegio universitario aspirante, medici missionari, no? Eh, parola difficile che abbiamo sì. deciso di semplificare con medici con l'Africa, quindi siamo in gran parte operatori sanitari, che sì. vuol dire medici, infermiere, ostetriche, ma anche logisti e anche amministrativi, perché dopo i conti bisogna farli bene. L'Africa, perché è il continente che abbiamo scelto, credo che siamo forse l'unica organizzazione eh, non governativa che ammette l'Africa proprio nel proprio nome, eh, perché è lì che il gap sanitario è, è più forte, in particolare l'Africa subsahariana, e poi il con perché contraddistingue uno stile, un modo: non vogliamo assolutamente essere per l'Africa, non andiamo a salvare nessuno, non siamo noi i salvatori del mondo. Insieme si affrontano i problemi, si soffrono, si analizzano e si cerca di trovare delle risposte, delle strade per costruire un futuro insieme. L'Africa africana, la Uganda la Tanzania, il Mozambico, l'Angola la Sierra Leone sono i paesi eh, in gran parte i più fragili, noi abbiamo fatto una scelta proprio quella della fragilità perché è lì che pensiamo che un nostro contributo eh, possa essere particolarmente significativo eh, attorno al concetto di crescere insieme, ecco, la formazione per noi è vitale, abbiamo tre scuole mh, proprio formalizzate, insomma di eh, ostetriche, di eh, infermieri professionali, abbiamo una facoltà di medicina in Mozambico che stiamo sostenendo, molto training on the job che facciamo nei 23 ospedali dove stiamo lavorando, e, e, ma siamo convinti che quella formazione, quella crescita è reciproca, abbiamo bisogno noi di non far cadere dall'alto soluzioni che non esistono, ma dobbiamo eh. noi ascoltare eh, eh, le situazioni e con loro, insieme a loro, tentare di individuare percorsi eh, fattibili. Tu mi dicevi appunto che negli ospedali, nei 23 ospedali, negli ospedali dove le, le scelte di gestione sono prese non solo da voi, ma insieme o all'autorità locale o al Vescovo, Uh, la chiesa le, Insomma, che sono sempre prese con i locali assolutamente è fondamentale eh, c'è sempre un, un consiglio un comitato un team di persone deputate legalmente riconosciute che si assumono la responsabilità condivisa di quella struttura che vuol dire magari a volte rallentare un po' il passo ma però quel passo che fai senti che è un passo proprio, proprio, proprio perché voluto, condiviso, discusso anche a volte tenacemente eh, dagli attori che sono presenti, che vuol dire noi, che vuol dire appunto come dicevi tu, un vescovo se è, è un ospedale diocesano, missionario o, o, o il responsabile del distretto, della, del, della zona, se è invece un ospedale governativo o tutti e due comunque insieme, ecco, si costituisce un team, e quel team prende decisioni, a volte lenti, ma lente ma sicuramente molto più efficaci, E questo dà anche il senso del nostro lavoro, non andiamo là a, a costruire castelli eh, campati per aria, magari che sono esempi di efficienza, si dividono tutti i problemi, si fanno dei passi, che quel passo quando lo fai è anche la prospettiva che dice che dopo vent'anni magari tu molli quello spettacolo. Come è capitato? Noi abbiamo iniziato in Kenya nel 55, il primo medico è partito a gennaio del 55, il professor Dallago, e, e l'abbiamo mollato dieci anni fa il Kenya, proprio perché questo paese lavorando insieme, costruendo insieme, abbiamo anche aiutato a fondare la, la, la prima facoltà di medicina a, a, a Nairobi eh, nel, nel 68 mi pare, mi pare fosse ecco, il, primi, i primi passi e adesso è un paese che ha cominciato a camminare con le proprie gambe, ecco, questo è l'approccio che abbiamo nella speranza e nella consapevolezza forte e lucida che ehm, come dire l'Africa è capace, è degna di costruire il proprio futuro con l'aiuto di, di altri, ma il vero protagonista dello sviluppo deve essere proprio la, la, la popolazione africana, la gente africana, le istituzioni africane. Queste scelte da prendere insieme sono anche scelte difficili da fare oggi nella situazione in cui siamo. Ci arriviamo tra qualche minuto, però prima vorrei eh, dire ancora qualcosa, so che tu hai una certa nitrosia a parlare di te, però è importante perché le persone che ci seguono, molte ti conoscono, ma non tutte. Tu hai fatto anche una scelta, eh, è una scelta appunto insieme. Tu, L'associazione si chiama appunto Medici Missionari, tu sei insieme sacerdote e medico. Ti sei laureato a Padova ai primi anni Ottanta e poi a un certo punto hai scelto di prendere l'abito, come si dice, diventare sacerdote, e poi hai fatto la scelta, di entrare nel Cuomo e andare in Africa. Come, come, come è, è venuta questa tua scelta? Diciamo? Come, come è maturato questa scelta? Ma è maturata prima di tutto eh, nella consapevolezza che eh, così anche questo eh, che avevo accumulato come in parte esperienza, in parte eh, sedimentazione di, di, di scelte che via via andavo facendo, eh, l'esigenza di metterle e ad allargarle al mondo specie al mondo dei più, dei più poveri. A Padova ho avuto la fortuna di sapere che c'era questa istituzione, nata nel 1950, appunto, eh, il cui presidente è proprio il Vescovo, e, e quando sono diventato prete ho detto al Vescovo che mi sarebbe piaciuto proprio spendere la vita, ehm, mettendola a disposizione di chi Uh, di chi ha molto meno di noi, chi da parte, che parte da posizioni molto più sfavori, sfavorevoli delle nostre. E quindi mi sono messo a disposizione e, e, e nel 94, quindi sono ormai 26 anni, sono arrivato al CUA, inizialmente occupandomi del collegio, poi della formazione, poi eh, occupandomi delle risorse umane in toto, vice direttore e poi nel 2008 uh, sono io un po' il responsabile, direttore vuol dire eh, lavorare, lavorare tanto con la fortuna di poter farlo insieme a un team di gente che lavora con me e che ringrazio perché ovviamente si lavora insieme, Ma infatti io di loro volevo proprio parlare eh, perché io eh, ho avuto la fortuna di conoscerti in un percorso che è nato prima del festival. Io avevo degli amici molto cari, ho degli amici uno dei quali credo ci stia ascoltando, che è Pietro Veronese, che è un giornalista che tu conosci bene, che ha lavorato tanto in Africa per Repubblica, e mi avevano tanto parlato di te. Eh, e noi ci, ci eravamo incontrati, ma ci siamo incontrati appunto in un percorso in costruzione di, del Festival della Salute Globale, ehm, a Padova, l'anno scorso, ai primi di aprile, ci eravamo visti prima, e incontrando te ho subito incontrato tanti tuoi collaboratori, devo dire molte donne, eh, lo dico perché... <ride> Perché anche in casa editrice ci sono molte donne e hanno una qualità speciale, ovviamente, nella relazione, nella costruzione di comunità. Donne intelligenti, anche forti, come dire, eh, resistenti, eh, che sanno che devono combattere per ottenere quello che. È. E credo che una grandissima cosa che colpisce Del Cua, ed è chiaramente anche merito tuo, ma merito appunto di tutti i collaboratori, è questo forte senso del gruppo. Eh, nei vol I volontari che noi abbiamo. Eh, avuto al Alfessia, sono stati creati, formati dal QAM, dalle persone giovani che si hanno fatto un lavoro fantastico e questo senso che tutto si deve fare con il gruppo, nel gruppo, per il gruppo appunto, credo che l'esperienza africana sia stata da questo punto di vista fondamentale no? Assolutamente Beh, visto che hai citato davvero un carissimo amico nonché eh, un maestro eh, che è Pietro Veronesi, ecco, che perché Insomma, lui è stato con noi eh, in Africa, in Angola, ha, ha visto il lavoro, è uscito con questo libro formidabile, scritto da lui con questo titolo che dice: eh, dice Racconta bene il nostro stile, Medici invisibili, questo, questo come posso dire, questa proprio mission che abbiamo, questa missione che sentiamo dentro di essere eh, proprio invisibili, poter scomparire rispetto alla crescita che deve fare l'Africa non andiamo in Africa per metterci in mostra, non andiamo in Africa per, eh, per, per prim primeggiare, per dire quanto bravi siamo, il tentativo almeno ecco è questo e, e lo stile invece di essere una sorta di lievito dentro una pasta il lievito scompare, insieme si riescono a fare le cose. E poi la ricchezza in alcune cose di avere le donne portano dentro in una sensibilità maschile, perché dopo ci sono anche i maschi, insomma, e dentro al QA, ma ci sono stati momenti anche storici dove sicuramente il ruolo delle donne era meno... Eh, valorizzato, ma non è stato merito mio, è proprio un'evoluzione anche il fatto, per esempio, che anche molte figure eh, di operatori sanitari, di medici, sono femmine, noi abbiamo il Mozambico, ci pensavo l'altro ieri, credo che su una trentina di persone che abbiamo come operatori espatriati che sono là, credo che siano due i maschi. Eh, eh, per dire proprio come eh, anche il profilo un po' sociologico ecco, della de nostra società ma anche del cui sta cambiando anche in riferimento a questo e, ed è una ricchezza, lo ribadisco io penso che anche come Chiesa se avessimo <ride> un po' eh, così di più eh, apertura anche in termini di, di, di, di responsabilità nei confronti delle donne eh, da questo punto di vista, a, a, ammiro molto anche Papa Francesco, anche io credo che stia anche spingendo la Chiesa verso questa direzione. Sempre a proposito del, dell'insieme, dello stare insieme, della fragilità, eh, oggi siamo dentro una tragedia globale o comunque una vicenda che riguarda tutti e che rende tutti o dovrebbe rendere tutti consapevoli di questa fragilità. Il CUAM è stato una delle prime associazioni che ha lavorato sull'idea della salute globale no? quando noi abbiamo pensato con Ricciardi, con Walter Ricciardi e Stefano Vella di proporre al comune all'università che hanno abbracciato l'idea anzi li ringrazio moltissimo di fare il festival a Padova CUAM era un riferimento obbligato ma non solo perché CUAM è a Padova ma perché, ma perché il pensiero della salute globale è stato sviluppato moltissimo dentro oggi la pandemia ce lo rende evidente, ce lo puoi dire con due parole anche tu? Che cosa vuol dire che esiste una salute globale? Come, come, come si intrecciano i vari fattori? Eh, ma, eh, banalmente uno può dire che fino a qualche anno fa eh, eh, molta gente era convinta che doveva, dovessimo o avessimo do, insomma, doversi proteggere dallo straniero in genere, nero tanto più, ecco dico. E perché portavano qua malattie, portavano qua uh, no, tutto ciò che di peggio magari si poteva pensare. È bastato poco un, un essere invisibile, talmente piccolo che servono strumentazioni molto sofisticate per, per evidenziarlo che è un virus, per accorgersi che adesso è esattamente il contrario. E quel filo che separa l'una parte dal mon del mondo dall'altra è assolutamente un filo estremamente esile e ti fa capire come eh, adesso magari rischiamo di essere noi gli untori no? quelli che portano in giro la malattia e, e gli africani eh, no, sì, magari, eh, si, si, si difendono ecco, da questo per dire proprio come siamo davvero eh, in un unico mondo, non esistono frontiere, il, il virus sta dimostrando che, che non esistono frontiere, eh, perché? perché siamo ormai veramente un'entità unica, un'entità unica e che è penso all'istruzione, alla cultura, no? sono quei beni eh, che, che dobbiamo salvaguardare in quanto unici, in quanto uniti, in quanto, come posso dire, eh, patrimonio della, de, de, de, di questo unico mondo, di questo unico pianeta in cui okay. viviamo, che o li salviamo li salviamo insieme, o li perdiamo tutti, ma no, non si salva nessuno. Per quel motivo, io adesso sto dicendo che anche il tema del virus in, in Africa, eh, di questa pandemia che, che, che sta toccando e crescendo in Africa, ci riguarda comunque anche quella da vicino, perché se, se, se, se scappa di mano. In quel continente, comunque ce le ritroviamo dopo a casa nostra un'altra volta. E quindi dobbiamo, ecco, con tanta umiltà e con tanta voglia di affrontare i problemi, non di lasciarli correre, ma affrontarli insieme. Ecco quell'insieme, quell quel con che salta fuori per l'ennesima volta e che è l'unica modalità vera per affrontare i problemi. Di questo nostro quando tu dicevi l'istruzione come la sanità è un bene comune e tra l'altro è totalmente collegato. I popoli più educati, per esempio, sono quelli che fanno più prevenzione medica, no? Quindi come dire, non, non esiste un livello, la cultura e l'altro livello e l'altra sfera che è la sanità. Ma eh, veniamo adesso all'Africa. Tu ci hai detto all'inizio della nostra conversazione. Che sei stato in Africa l'ultima volta, il 15 marzo, in Sud Sudan. Ecco, qual è la situazione che hai trovato e qual è la situazione che oggi eh, sappiamo poco dell'Africa, in realtà pochissimo, perché i telegiornali ci parlano sempre giustamente dell'Italia, poi arriva l'Europa, poi arriva gli Stati Uniti, qualche piccola incursione, la Cina, perché è nato lì. Dell'Africa sappiamo molto poco, allora dici qual è la situazione sì, la, la, che hai la, trovato. Sì, la prima, la, la, prima, la prima osservazione proprio è, è quella che l'Africa non esiste: esiste, esiste l'Etiopia, esiste il Sud Sudan, ogni paese ha la propria, e, e, e questo è un, anche questo è un elemento eh, culturale che, che è difficile far passare eh, anche alla, alla nostra gente. Voglio dire, c'è un paese. Eh, come il Sud Sudan che vive situazioni drammatiche basti pensare che di base prima del virus eh, eh, il Sud Sudan eh, numeri anche di risorse umane incredibili un'ostetrica eh, per 20.000 mamme che partoriscono un'ostetica locale quindi eh, situazioni eh, sanitarie indescrivibili, incomprensibili per, con noi il Sud Sudan vicino al Sud Sudan c'è il Kenya Kenya ha una situazione sanitaria molto diversa, molto più strutturata, l'Uganda stessa è vicina al suo Sudan e ha un sistema, per esempio, di approccio e di, e di affrontare eh, l, l, i virus e, e le epidemie in maniera molto più strutturata rispetto ad altri paesi. Ecco per dire. Quindi, eh, Scusami se questo... ti interrompo, per farci capire, tra questi paesi c'è più differenza di quanto non ci sia, per esempio, tra i sistemi dei paesi europei. Assolutamente sì, assolutamente sì. Voglio dire l'Uganda. Noi abbiamo iniziato a lavorare in Uganda nel 1958, quando abbiamo iniziato, avevamo 70 80 espatriati e pochissime risorse umane locali. Adesso è esattamente il contrario. Il rappresentante del QAM in Uganda è un carino John, eh, Peter Locioro, che eh, eh, ha studiato, si è formato e fa parte di quella classe dirigente che l'Uganda si è formata e, e, e la nostra presenza in termini di bianchi eh, eh, eh, si è molto eh, ridimensionata, un paese che è in grado per esempio di affrontare l'ebola, quasi ricorrente, una no sì un una no, no a queste situazioni, perché ha un sistema di controllo molto più efficiente rispetto alla, a, a, al Sud Sudan dove tutta questa cosa non esiste e, e, e mh, come dire, eh, eh, si potrebbero fare Tantissimi esempi. Quando si parla d'Europa non c'è dubbio che il sistema sanitario italiano ha delle differenze rispetto a quello tedesco o a quello francese, però insomma, è un sistema sanitario pubblico che, al di là delle differenze, ha una sua capacità di tenuta. Altri paesi, penso, vicino al suo Sudan, Repubblica Centroafricana, in tutto il paese ha quattro pediatri. E, e, e, questo ti dice solo oppure sapendo che tutta la situazione rurale periferica della Repubblica Centrafricana è, è fuori controllo quindi Come dicevi proprio... l'altro giorno mi dicevi in Sierra Leone ci sono solo due letti di terapia in tutto il paese due letti di terapia intensiva e un solo anestesista è il dottor Coroma mi pare che è pazzesco no, è così è, è anche su questo allora rendersi conto che di fronte a un virus di questo tipo eh, ehm, tu hai eh, situazioni come quella della Sierra Leone ti fa capire come l'unica risposta l'unica risposta vera è quella di contenere l'epidemia di lavorare per contenere l'epidemia perché? perché se scappa di mano non c'è alcun dubbio che eh, eh, eh, può diventare davvero una, una, un disastro siamo fiduciosi che, che questo non possa capitare ci sono degli elementi eh, di, di fiducia, il fatto che c'è una popolazione giovane, l'età media, eh, penso all'Etiopia: 120 milioni di abitanti, un pa paesone grosso, eh, va bene, ecco, e, e il 50% della popolazione è sotto i 18 anni. Quindi la speranza, la fiducia è che se anche eh, l'ebola dovesse, eh, scusate, se il coronavirus dovesse espandersi, beh, insomma, la, la, la capacità di questi. Eh, giovani, adulti o adulti giovani insomma sia molto più forte rispetto al numero di anziani che c'è, però è anche vero che per esempio c'è una promiscuità, socia promiscuità sociale molto forte ad Addis Abeba, 5 milioni di abitanti se, se il coronavirus entra lì e si espande eh, fai fatica a, a salvarti eh, eh, oppure penso a, a, alle comorbidità co L'HIV, il 50% dei... De, de, de, sappiamo che l'HIV è molto diffuso, il 50% dei de, de, de, de, de, de, de sieropositivi non sono in trattamento e quindi hanno un sistema immunitario molto più deficitario e se lì si, si beccano il coronavirus. Di, ecco, quindi ci sono situazioni e situazioni che vanno governate. Attualmente, se posso dire, ci sono 22-23 mila casi tutto uh, il continente uh, concentrati molto tra egitto uh, algeria marocco uh, nel nord e sud africa uh, uh, uh, quasi 3.500 casi e, e, e poi nell'africa sud molto alcuni paesi stanno preoccupando uh, ci stanno preoccupando e anche qui per esempio qualcuno di il calore uno dei paesi dell'Africa dell'Ovest che sta avendo molti casi come il Camerun per esempio è un paese fragilissimo è, è un paese caldissimo e però appunto i casi stanno crescendo a ritmo importante di un'ora che è Nell'Africa dell'Est per adesso abbiamo anche l'Iperpa che è circa il 10% in più eh, ogni giorno di crescita. Sapendo che i dati sono quasi sicuramente sottostimati, perché la capacità anche di fare un tampone è molto residuale, in capitale ci sono questi laboratori e quindi la sottostima ma in parte anche i paesi fanno fatica a dare i dati reali perché è un segno di, di debolezza e tentano ad dartelo quindi insomma, sappiamo che sono sottestimati, ecco, motivo per cui bisogna lavorare sui contenimenti. Eh, L'hanno fatto i paesi bloccando questo, creando difficoltà, eh, perché chiudere un aeroporto vuol dire che non si entra. E non si esce anche per i nostri volontari che abbiamo giù. E poi negli quindi eh, la, la, la, sono 23, 23 strutture ospedaliere che stiamo sostenendo, e su quello là si sta lavorando con i DPI, DPI cioè i dispositivi di protezione individuale, e le unità di isolamento. Perché anche questa unità di isolamento, sono di quanto importante sono, che tu fai il triage. Quindi hai un paziente che magari è sospetto per avere la febbre, la, la, la tosse, e magari un po' di difficoltà respiratorie, lo metti in queste unità di isolamento, isolandolo dal resto dell'ospedale. Quelle persone sospette non rischino di eh, contaminare pazienti e personale sanitario dell'ospedale e garantire il servizio. Per noi i morti ordinari, i, morti, cioè, eh, i parti, i bambini che hanno bisogno di una meningite. Quindi è fondamentale tenere aperto l'ospedale e dare un'assistenza sicura a, a, a, a questi altri casi. Um, non voglio ripetere l'errore che ho fatto prima parlando genericamente dell'Africa, <ride> e giustamente <ride> no, tu <ride> c'è. Cioè, no ma cioè, hai richiamato allora non parliamo genericamente qual è la reazione dei diversi governi cioè quali sono le politiche eh, negli articoli che ho letto in questi giorni eh, sulla rivista Salute Internazionale dei bravi medici Giovanni eh, Putoto di cui tu hai appena parlato discuteva con altri vostri collaboratori per esempio eh, alcuni avevano qualche critica sulle politiche di chiusura lockdown mentre invece Giovanni diceva no Uh, è vero che possono generare problemi economici e questo è gravissimo in, in certe zone dove spostarsi anche a piedi per chilometri è essenziale però dall'altra parte eh, è necessario tu mi raccontavi che voi fate degli interventi anche specifici su questo tema quindi la domanda sono due domande primo, i diversi governi dei paesi che, in cui è presente CUAM come reagiscono, che provvedimenti stanno prendendo, simili ai nostri, diversi secondo, cosa sta facendo CUAM rispetto a questa situazione allora, guarda, i, noi siamo presenti in otto paesi e devo dire che eh, in tutti e otto i paesi le norme, le disposizioni che hanno preso i governi eh, sono abbastanza comuni. Per esempio la chiusura degli aeroporti, eh, non era mai capitata, è abbastanza, eh, vale per l'Angola che è stato il primo paese vale per la Sierra Leone, vale per la Repubblica, l'Uganda, eh, Mozambico, e se non c'è la chiusura c'è la eh, riduzione molto forte eh, dei voli stessi, per cui per esempio anche Addis Abeba, che ha un grosso aeroporto, una compagnia aerea poderosa, perché l'Ethiopian Airlines è una delle compagnie aeree eh, a livello africano, è fra le più, eh, forse è la più eh, grossa in assoluto, più dell'Ecipiterre, ancora, e hanno non chiuso l'aeroporto, ma hanno ridotto i voli. Questa è stata una misura abbastanza eh, comune. Così come comune, con gradazioni diverse, è il lockdown, così chiamato, cioè per esempio la chiusura delle scuole, la chiusura delle università, la chiusura dei trasporti pubblici e una riduzione dei mercati. Ecco. E, quindi sono abbastanza condivise. Io personalmente credo che, eh, e su questo devo dire che anche l'OMS è abbastanza eh, concorde, eh, sia una misura che, che, che vada presa, vada presa, perché è un po' come da noi, questo cioè, eh, virus qua in particolare rispetto all'Ebola, cos'è che ha? Ha una letalità molto più bassa, però ha una capacità di diffusione che è... Eh, Molto, molto di più, eh, noi abbiamo avuto dei casi positivi come nostri volontari, eh, solo partecipare a dei tavoli di lavoro eh, a livello ministeriale, noi facciamo parte delle task force che eh, a, a livello di Ministero della Salute dei, var dei vari paesi eh, si, eh, si siedono e contribuiscono a delineare le, gli orientamenti che il paese deve prendere. E, e, e, e basta veramente pochissimo eh, per eh, trovarsi a eh, essere seduto a contatto con un positivo e magari dopo due o tre giorni scopri che hai la febbre, fai il tampone e, e, e scopri che sei così, sperando che non, di non aggravarsi per non cadere poi in, in quelle situazioni che dicevi prima. Um, quindi ha una capacità di diffusione. Quindi il contenimento è una misura che stanno prendendo tutti i paesi e devo dire, che, che condivido eh, nel, nel suo insieme, ha dei costi sociali importanti e su questo bisogna intervenire. Allora accennavi a quello che eh, noi si sta facendo e eh, faccio dei casi molto concreti. La prima grande misura è quello di, eh, per esempio, il blocco dei trasporti pubblici rende le aree più rurali e marginali, rispetto anche alla posizione dell'ospedale, più disagevoli, più disagiate, eh, di solito chi abita più lontano è più povero e quindi eh, rischi che quella mamma incinta che, che, che magari pensava di poter venire all'ospedale a partorire in sicurezza, eccetera, non lo possa fare perché i soldi per un taxi privato non ce li ha e, e, e quindi decide magari di partorire a casa. La stessa roba vale per un bambino che ha la meningite o un bambino che ha la, la diarrea. Allora, per esempio, avere dei servizi di trasporto con le, le, le ambulanze quando ci sono, ma a volte anche proprio con le motorette, eh, quei 125, gratuito con un voucher che noi diamo alla mamma quando van, viene a fare la visita e, e, e, e quando si avvicina al momento del parto lo, lo dà a, a ragazzotto che, che, che trova e gli dice: Con questo mi porti in ospedale. La porta in ospedale. Arriva nel, nel gate, eh, fa scendere la mamma e si avvicina alla cassa. Il, il, il ragazzotto e gli dà il voucher e, e viene rifuso, come, come, viene insomma pagato ecco, del servizio dato. Questo è uno dei proprio dei, dei, dei, dei, delle cose più elementari che stiamo facendo proprio per non penalizzare il più povero per l'ennesima volta, anche con, eh, per, per ridurre questi costi sociali. Ma noi lo stiamo dicendo anche ai donatori internazionali? Mi stiamo dicendo, benissimo, ma guardate che le, le prime robe che dovete sostenere, anche i dispositivi, anche per proteggere il personale sanitario, perché non possa succedere magari eh, che eh, i, i morti no, eh, degli operatori sanitari, come è capitato e così via. Ma, ehm, ma anche per i, i, i... ci sono dei gruppi vulnerabili, particolarmente vulnerabili, che dobbiamo proteggere. E noi che ci occupiamo di sanità pensiamo che le mamme e i bambini siano per l'ennesima volta eh, i gruppi più vulnerabili che vanno protetti. Um, abbiamo parlato delle reazioni... Eh, eh, scusami Giuseppe, sì, sì, ti interrompo sì. per dire, quando prima dicevo l'importanza, cosa capita? Capita che quando c'è un virus, un'epidemia fa paura e la gente rischia di non venire in ospedale, perché non può, ma anche perché ha paura dell'ospedale. Allora fare una unità di isolamento separata, dove tu metti i casi sospetti e liberi l'ospedale e dire guardate che l'ospedale è sicuro, venite, non abbiate paura di venire, tenere aperti i servizi sanitari è fondamentale fondamentale. questa è una lezione che abbiamo imparato per esempio quando abbiamo avuto l'ebola in Sierra Leone ma questo mi porta appunto a affrontare l'altra parte del, della questione perché appunto non, nel contrasto di un virus del genere non basta che ci siano comportamenti diciamo avveduti da parte delle autorità e non basta neanche che lo, lo, i medici, nel caso specifico i medici che operano sul territorio del Cuamo o, o locali dicano le cose giuste. Ci vuole quello che si chiama capitale sociale, cioè ci vuole la responsabilità eh, collettiva, ci vuole un comportamento da parte di tutti noi. Allora questa è una questione di cui mi ricordo che parlavo con te eh, uno dei primissimi incontri, perché il capitale sociale si basa sulla fiducia. L'ingrediente fondamentale, tu prima hai parlato del lievito che fa crescere la pasta. Io in questi giorni mi esercito a fare la pasta frolla perché mi trovo molto distensivo. Ecco, e Bisogna essere rapidi, come nel caso, in certi casi nell'intervenire, poi bisogna amalgamare questi componenti. Ecco, la fiducia è l'ingrediente fondamentale, è il lievito fondamentale ed è quello che distingue. Tu a un certo punto mi dicesti. E vorrei che lo ripetessi, guarda Giuseppe che non tutti i paesi africani hanno lo stesso livello di fiducia o sfiducia, ci sono dei paesi di, giro, di pochi anni, abbiamo fatto grandi passi in avanti nella fiducia degli africani in se stessi, perché poi anche questo è il tema, o no? E credo che questa è anche una prova importante di questo, o sbaglio? No, assolutamente è così, e, e come posso dire? Eh, e la fiducia te la, devi, te la devi guadagnare, te la devi guadagnare eh, perché la costruisci, la costruisci insieme. Ecco perché noi, per esempio, crediamo che eh, eh, la presenza anche in un contesto africano deve essere medio-lunga. E io dico sempre all'inizio, per esempio, quando ehm, entriamo in un'area nuova, eccetera, dico, uh, you know that... Uh, when we start, we stay, quando iniziamo, noi stiamo, siamo qua, siamo in qua insieme. E insieme vogliamo affrontare le cose quando sono belle e quando anche sono difficili, faticose, che è il motivo per cui anche in questi frangenti eh, dove c'è un'epidemia, quando era l'ebola, e quando c'è adesso anche il coronavirus che fa paura, eh, eh, ci stiamo, ci stiamo con i nostri limiti, ma la affrontiamo insieme e, e l'africano, le istituzioni ti, ti studiano per questo vogliono sentire che tu sei là con loro e, e lo costruisci insieme quella fiducia ecco allora che anche una situazione di crisi, di epidemia eh, quando eh, qualcuno rischia di, di, di, eh, di andarsene voglio dire il fatto di costruirla e, e scegliere insieme Ecco quel con, avere anche il coraggio di affrontarla insieme la situazione, eh, diventa un punto di forza eh, molto importante. Poi ci sono dei paesi che eh, eh, magari hanno una storia, eh, che ne so, meno traumatica e gli viene più facile fare questo, altri paesi eh, che hanno storie di, per esempio, la, per esempio uno dei, degli effetti secondari eh, rilevantissimi eh, delle guerre, eh, degli, degli scontri, delle armi, è, è proprio questo, quando tu pensi che le soluzioni sono eh, con, con, il, con il fucile, con, con, con la distruzione dell'altro e invece coltivare questo bene sociale che è la fiducia in te stesso e nell'altro, è il capitale umano di cui tu parlavi che è l'unico in grado di affrontare le vere situazioni. In, in, questi Leone, paesi, in, questi, in questi paesi dove operate, scusami Dante, per esempio, fammi dei casi di paesi che in questi anni sono cresciuti, sono migliorati, hanno una qualità della vita pur nelle difficoltà, perché questo è importante dirlo. Assolutamente. Per esempio, devo dire che la Sierra Leone, dove abbiamo avuto per esempio, l'esperienza dell'Ebola, è un paese che eh, è debole, fragile, ma eh, ha imparato a, a fidarsi sta imparando insieme noi ci stiamo anche imparando e, e vuol dire affrontare le cose insieme, l'ebola eh, è stato un paradigma che ci dà anche, eh, che è stata per noi una scuola di formazione, per quello anche che stiamo affrontando adesso eh, con il coronavirus, che è un virus che ha una letalità, lo ribadisco, molto più, più bassa, eh, perché? perché per esempio anche la, la governance, cioè un distretto di come Puget, dove noi eravamo, di 375.000 uh, persone che ci vivono, un unico ospedaletto con 75 centri sanitari periferici, avere un approccio unitario su quel distretto e farlo insieme con le autorità locali, decidere alcune cose insieme, è stato fondamentale per avere un approccio efficace, efficiente e anche rapida. Eh, questo vuol dire definire le politiche eh, con il personale sanitario di, di, di questo distretto tutte insieme, definirle insieme, no? quanti incentivi, quante supervisioni, quanto materiale di protezione, come distribuirlo, farlo insieme con loro. Noi avevamo un gruppo di 5 persone, era impossibile per noi affrontare una, una popolazione di 375 persone se non coinvolgevi le istituzioni locali e lo facevi insieme. Ecco, per dire, eh, penso poi a, a, a, so, al, a, a tutto l'approccio la, la, di eh, sanificazione de, de, de, degli ambienti, lo smaltimento dei rifiuti, eh, dove mettere e come fare le fosse, le, le, le fosse setiche eh, per, perché ci potesse essere un livello. Tutte queste decisioni vanno fatte Insieme con loro. Pensa poi l'ultimo elemento che è stato vitale, ed, era anche, ed è quello su cui stiamo lavorando adesso, iniziando a lavorare proprio anche per l'epidemia di coronavirus, il coinvolgimento delle comunità. È stato fondamentale prendere e andare nei, nei villaggi, spiegare loro l'awareness, cioè rendere cosciente che non è, per esempio, che non ci sono gli untori. Eh, Far capire loro, per esempio, che eh, eh, non è magia, non è divinità, non è castigo, io lo dico da prete, non è il castigo di un Dio cattivo che ti punisce, eccetera. no, è una malattia di fronte alla quale bisogna eh, difendersi e rendere eh, le norme igieniche di base eh, d'accordo, a volte non c'è l'acqua, ma dove c'è, Renderla disponibile il più possibile, non in genere di base, ecco, coinvolgere le comunità, comunicare è fondamentale. Ecco, tutto questo è possibile quando hai investito in anni di fiducia e fiducia reciproca. Quello che tu dici, ovviamente, lo possiamo leggere tutto come riferito anche a noi. Cioè quando si parla di fiducia, di comunità, pensa a tutta la questione dei medici di base. Pensiamo oggi che vediamo la sanità lombarda, che ci è sempre sembrata la sanità migliore per competenza e efficienza. Dopodiché ci viene detto che è stata fatta una scelta sbagliata sbagliata di ridurre l'assistenza sul territorio, l'assistenza domiciliare, la figura fondamentale del medico di Ba. Oh, parliamo di questo, no? Parliamo la della stessa cosa: <ride> la, fiducia, la fiducia. La fiducia è anche la, la, la, la, il pensare. A un sistema. Questo è un altro concetto fondamentale di cui eh, insomma, i miei maestri, penso anche a persone che hai citato prima, da Ricciardi a Vella a, a, a Gavino Maciocco, eh, che, che è un, un mentor, insomma, un mentor eh, per quel che mi riguarda: no, eh, eh, come la, la, la salute e un sistema sanitario sta in piedi sì con l'alta specializzazione di un ospedale. Ma se tu perdi per strada il territorio, quella rete distribuita, incognita, nascosta, invisibile, dei medici di base e non li fai squadra con te, è un dramma. Che è quello che è capitato in, in Lombardia, adesso non, non voglio esagerare nei toni e nei termini, ma eh, è una leva fondamentale eh, eh, che è il motivo per cui quando chiedono anche al QAM... Ma qual è l'obiettivo finale del CUAM? L'obiettivo finale del CUAM, quando si parla di sanità come stiamo facendo, è rafforzare i sistemi sanitari dei paesi poveri nei tre livelli, ospedale, centro sanitario e comunità, villaggio. Se tu perdi per strada uno di, di questi elementi, non. Sbagli, sbagli, non funziona, non funziona, che è quello che abbiamo purtroppo sperimentato ehm, in una regione che è vero, ha investito molto nei grandi centri di, eh, di, di primo livello no? altamente specialistici e rischi di investire poco in quella sanità territoriale eh, che invece è uh, uh, l'altro... Hai delle discriminazioni che alla fine sono dirompenti socialmente, no? E fra, sì, e, e fra l'altro... Sì, e fra l'altro potrebbe essere una sanità molto oh. meno costosa e molto più eh, eh, distribuita che poi eh. Eh, solo se la comunità è sana... Tu puoi avere un vero sviluppo, perché se tu sal, mh, garantisci la sanità solo a, a un gruppo benestante, eh, voglio dire, eh, eh, sì. non garantisci quella piattaforma sulla quale si può eh, si può costruire un vero sviluppo anche economico. In questo senso, dico che la salute è un bene comune assieme a, a, a ambiente, istruzione, cultura. Che, che senza la quale non c'è non ci può essere un vero sviluppo ecco, Dante, del pianeta noi, del pianeta noi ci abbiamo alla conclusione della nostra chiacchierata um, la penultima cosa di cui vorrei parlare con te visto che abbiamo parlato di cose apparentemente impalpabili come sono la fiducia il bene comune la comunità in realtà sono cose concretissime di una cosa molto concreta che è l'economia che è le risorse di cui anche un'associazione eh, tra, eh, come dire, forte, ampia e storica come il QAM ha bisogno ogni giorno così come tante altre associazioni che operano eh, tu prima parlavi dei donatori eh, un nostro interlocutore Giuseppe Ragogna ha chiesto come cambierà la cooperazione internazionale dopo questo virus la domanda molto, molto concreta che ti volevo fare è tu temi che in questa situazione di crisi anche dei paesi più ricchi possa ridursi eh, le energie e le risorse che spendiamo l'Italia ha fatto progressi, mi sembra, come governo, ma sta sempre sotto gli obiettivi fissati all'ONU e altri paesi. Qual è la situazione oggi? La situazione è che c'è difficoltà, difficoltà in Italia, eh, basti pensare a, alle discussioni che si sta facendo eh, rispetto all'Europa, io mi auguro che l'Europa ritrovi se stessa, ecco. sono mortificato, io sono un europeista convinto, però devo dire che i dibattiti di questi giorni che siamo costretti a fare, eh, non danno. Eh, non, insomma, fanno, eh, sono, sono deprimenti. Ecco, io mi auguro che eh, si ritrovi lo spirito fondatore ecco, di, di quello co come l'Europa si era pensata. Detto questo, non c'è dubbio che i paesi europei occidentali sono provati da questa, da questa crisi. E e quindi anche le donazioni internazionali i donatori internazionali sicuramente eh, saranno in difficoltà eh, così come eh, questi istituzionali ma anche i donatori privati eh, perché noi abbiamo due gambe del nostro stare in piedi quello istituzionale e quelle le donazioni private e non c'è dubbio che eh, siamo tutti preoccupati, ecco. per cui a fronte di questa di, di, di questa situazione solo con uno scatto forte, di coscienza forte, di consapevolezza fortissima che dobbiamo tirar fuori tutte le energie che abbiamo e tutte le risorse che abbiamo per costruire uh, un mondo più eh, distribuito più equo perché solo così riusciamo a, a ad affrontare le sfide future impegnativi, impegnative che abbiamo eh, e se no, se no non lo so, ecco, io mi auguro questo, ecco, quindi la difficoltà c'è ma bisogna costruirla con la consapevolezza che solo insieme anche qui ritorna dobbiamo, eh, si affrontano questi temi, beh io non io ci sono per, altre strade, per quel che vale devo dire come casa editrice chiedo a tutti quelli che ascoltano di replicare questo messaggio non soltanto per sostenere QA ma per sostenere in questa fase tutti coloro che fanno un lavoro straordinario noi usiamo troppo la parola eroi in questo momento anche a sproposito ma insomma certamente persone come te come Puttootto, come gli altri che vanno costantemente in questo periodo sono persone che ci rappresentano al meglio, diciamo, mettiamola così rappresentano lo spirito di solidarietà anche europeo eh, al meglio ehm, eh, noi faremo un libro con Dante, lo possiamo anticipare, con Paolo Di Paolo, con un grande scrittore che ha lavorato eh, con Dante, sono andati in Africa, ha testimoniato questa realtà, uscirà in autunno e quindi poi, come dire, anche quello sarà un veicolo per mandare questo messaggio. Eh, volevo chiederti un'ultima cosa, abbiamo pochi minuti, eh, mentre io annuncio i prossimi tre incontri, volevo che tu, non ci siamo messi d'accordo, ma mi raccontassi una piccola storia, cioè mi raccontassi di una persona che può essere un medico, una donna che avete aiutato, un, una piccola storia africana di cui tu sei stato testimone che hai saputo che è passata verso il QA per chiudere questa nostra chiacchierata. E nel frattempo dico che noi in questi colloqui che, in cui animiamo il Festival della Salute, ricordo a tutti che il Festival della Salute Globale si terrà a Padova dal 12 al 15 novembre, l'abbiamo spostato a, a metà Novembre e che lo anticiperemo con una serie di colloqui c'è stato Ricciardi Stefano Vella, Mark Daibul, Salvino Maciocco e i prossimi incontri saranno il 27 aprile con Chiara Volpato e Camilla Carabini la mia collaboratrice il 4 maggio Emanuele Capobianco della Croce Rossa con Marco Simonelli e l'11 maggio un grande medico italiano Giuseppe Remuzzi e Laura Berti, sempre il pomeriggio eh, dovrebbero essere credo intorno a quest'ora, ma punca tu, sul sito, sulla eh, pagina Facebook del Festival Salute. Allora, vogliamo finire con una storia possibilmente che porti a speranza, diciamo, a ottimismo. Certo, eh, eh, ne ho più di qualcuna che, so, che, mi, che, mi, che mi segnano dentro e che devo dire quando perdo un po' di, eh, di fiducia pensandoci è una sorta di pagina di Vangelo che mi porto dentro e che mi fa bene. Eh, Uh, l'ho già qualche volta detta, insomma, eh, 20 ostetriche si laureano a Giubba, eh, un paese che non ha appunto ostetriche, eh, dopo tre anni di grande fatica in un ospedale che è stato colpito da, dalla guerra, hanno sparato e questi studenti, questi 20 studenti sono rimasti là con questa tutor Magdale e dopo tre anni di grande fatica a Giubba si laureano. Um, c'era il ministro della salute, c'era il vescovo e così via, e, um, eh, a giugno era, e a settembre eh, vado, si laureano, a settembre io vado in uno degli ospedali, eravamo a Rumbeck, eh, un ospedale del, del periferico, rurale del paese, e entro in maternità e... E, e, e vedo che sta ragazzi, ragazza, insomma, su sudanese, nera, narissima, con questi occhioloni bellissimi, insomma, mi, mi viene incontro, e mi abbraccia e dice, Welcome, come Dante? How are you? Very fine. Do you remember me? Non mi ricordo bene, no? Dico, sono Amina, mi fa, e guardandomi gli occhi mi fa, I'm very proud, dice, sono orgogliosa, perché adesso sono ostetrica e sento l'orgoglio di fare la mia parte per il mio paese ecco il sogno che mi porto dentro è proprio questo di poter insieme dare questa possibilità a tante energie e risorse che l'Africa ha giovani che hanno voglia e chiedono di crescere per costruire loro la propria storia e noi essere a fianco a loro, fare la nostra parte per dare queste opportunità ad Amina, a Peter, a John, a chi vogliamo, perché possa essere davvero un'Africa che cammina con la stessa dignità di porsi a degli altri continenti per poter davvero costruire un mondo che sia dignitoso per tutti. Ecco, questa è la speranza che mi porto nel cuore e l'augurio che faccio anche a tutti. Grazie Dante, questa storia ci, ci rallegra. E, e, e in questo momento in cui non possiamo abbracciarci metaforicamente attraverso i web abbracciamo te come tutte le persone che lavorano nel QOM e come tutti i ragazzi e le ragazze come, come questa di cui ci hai parlato che diciamo insieme a noi credo e speriamo anche attraverso il dolore anche attraverso la fatica, la sofferenza possano costruire un mondo migliore in cui queste storie come quella che ci hai raccontato che sono la cosa più bella si moltiplichino quindi grazie ancora di essere stato con noi e continuiamo questo percorso, spero che ci rivedremo presto. Grazie. Grazie, grazie Giuseppe. Ciao.